Andando a visitare la mostra del maestro Dino Pedriali Prometeo in via Monserrato 40 alla Galleria L'Opera ci ha gentilmente accompagnato il maestro Dino Pedriali che adesso ci illustrerà la mostra questa è il giovane gallerista Andrea, gli, gli infatti, ha aperto questa galleria nel settembre, del set, nel, nel settembre del 2013, 25 settembre, e mi è piaciuto proprio anche perché è il giorno del mio compleanno. Mi ha visto, dice: Io vorrei trovare una volta. Poi io mi muovevo, dovevo andare in Spagna. Poi, un momento di c'è stato da parte tua un. Una discreta insistenza, verso la fine, fine ottobre-novembre insiste e va bene, ho detto, e, e studio praticamente questo che tu vedi, queste foto della droga e poi scendendo questa cosa. Però allora gli dico, oh. e, lui, e, e lui dice, mi fa. Eh, ma perché non fai un bel lavoro digitale? Ah, che ancora vedi? Dico, io, già con Piemonti, ho, ho, ho preso Però ho detto: no, no non lo so, adesso non ho voglia di lavorare. Va bene, E poi, invece, il giorno dopo, io praticamente è andato via, venuto qui in questo posto, nello studio, in casa di questo mio amico che mi sta ospitando. Poi eh, si chiama Gianluca Benco, eh, tu lo conosci pure. E allora io ho fatto di dico, no. <coughs> va bene, eh, la sera la notte, di notte, ecco qui, allora adesso iniziamo a dare, dare un po' di parola all'immagine. Questo è il mio letto, diciamo, la prima immagine, le mie scarpe eh, da ginnastica, queste sono pacchi di opere di grande formato, vedi le foto, quelle che dicono vintage e così via dicendo, che questo è un dettaglio di dove tengo le cose. Possiamo definirlo già un ritratto, un mio autoritratto con gli occhiali che adesso ho un altro tipo di occhiali che cambio. D'estate sono un po' come disegno arcivistico, mi piace, ho un po' come un gioco di occhiali. Poi qui sempre ripostiglio, di sia di roba, sia di, di, di, di maglioni, è molto piccolo lo spazio. Ora le sfogature che vedo in questo caso sono volute. Essendo piccolo con lo spazio e, e lo dice poi anche la parola, che poi il no, titolo, no? quella questa è una mia foto, e anche qui ho un mio ritratto, questo sono io, con questi capelli, questa è una foto e, e l'ho fatta con la luce di questo, quella del eh, Galileo, quella che fanno il. il, il, il ancora più sfocata, proprio per dare questa cosa, questa c'è cioè una vibrazione praticamente una parte dello studio che si ricollega a quello, quello è poi il ricostituto importante, pellicole, nastri, tutta roba, registratore, tutte le, tutte le batterie, queste cose. Poi c'è questa dove c'è questa cosa che mi piace molto, io ci ho detto, dai quella per conservare i cibi perché così non si rovina, è un bellissimo un bellissimo eh, ritratto di Augusto oh, Come passiamo dallo studio alla... No, no, no, ok. Allora, dobbiamo finire il percorso, questo prima di andare qua. Magari siamo più veloci, qua veni qua, gli occhiali che sono un altro paio di occhiali che porto molto d'inverno questi, questo è un mio autoritratto, in bianco e nero, però lo, lo faccio sfocato, come vedi questa qua, è quella che poi puoi notare che ho addosso, le scarpe, le scarpe mie che mi piacciono molto le scarpe, dopodiché questo sempre, qui sono diciamo il soffitto diciamo di questo armadio, qui è un menabote, una grossa mostra che spero un giorno di mettere, si chiama Urlo Proviglio Nudo, un po' una trilogia di tutti i miei anni di lavoro dal, da, dal 79-80 fino ad arrivare diciamo, al 97, che tu riconosci credo, hai visto qualcosa. Questo è di nuovo sempre, questa come vedi quella delle delle gambe, quella che hai visto lì, praticamente, il mio autoritratto, il mio autoritratto, diciamo, un peso, facciamo. Questo è Traiano. Questa che vedi, invece, è Faustina. È una donna. E lo porto al mignolo proprio perché è femminile. Lei è una grandissima, grandissima donna. E sono un po' Traiano e, e lei. Quando scegli se portare uno o portare l'altro? Beh, per esempio, in questo caso ho chiesto questo perché ho tolto Traiano e ti faccio vedere. È un po' difficile vedere questa. E questa è cartagine. Cioè il ritratto dietro di cartagine. Questo è un cavallo, non so se la a vedere. Uh -huh. E questa è una cosa... Si, si sa la storia di Cartagine allora c'è questo elemento, Traiano ha conquistato Roma Faustina è stata una grande donna del popolo insomma che ha fatto i ministeri e via dicendo insomma non voglio entrare, se non divento didattico mi piace molto sia lei la madre che la figlia e qui è il mio dove dormo puoi vedere qua, il letto più disfatto e è un po' il mio luogo. Questa è una foto che io ho dato poi alla Motta del Caravaggio, ma è collezione di Gianluca Bentola. Non è un regalo che io gli ho fatto. Questo è il cavallo: perché adoro il cavallo. È un cavallo cinese tardo dell'ottocento, ma molto, molto bello. Diciamo da parata in attesa, che aspetta l'imperatore e basta poi questo è un gioco, una polaroide con un come diciamo, quelli che portano fortuna una cosa, una foto diciamo sì. del coccinella mm. quello è un coccinella vero, il rilievo incollato eh, ormai è lì. e questo è, questo è stato praticamente per il discorso di questo suggerimento di lavorare con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 come se posti stato un ragazzino di, di 17 anni che ha in mano questa macchina digitale questa Nikon, la Nikon, la D3 mi sembra così la D3 poi uscita la D4 che è un po' più veloce ascoltano tantissimo, sono dei computer devi avere un apparato grandioso le cose fatto sta però anche io Fa però ha pieno un colore. Ti piace usare Photoshop? O... No, no, no, no, no, no, no, no, no perché da di me non mi conosci da una vita. Allora, ma io non ho il computer, non ho niente. Però, che cosa succede? Che sto proprio qua e tu te osservi, ho la panoramica di queste, di qua Poi di questa parte. No, no, vado proprio non guardare la e storia, questa è e, e devo dire che per piano, piano che sono stato bravino per essere la prima volta e mi do età di un fotografo che inizia la sua carriera a 17 anni, un po' prima, giusto certo che ho cominciato il tornei ai 24 anni, e poi ho fatto il grande incontro della mia vita, i miei grandi incontri, non ho fatto uno solo, ma il più grandi sa che poi lo dico. Questa. Però non sono un giovane, sono un fotografo che sono sul marciapiede. Vogliamo dire così: Dai. dalle foto di Marrei al digitale, tanta strada è passata, tanto tempo è passato. Beh, 40 anni. Sì, credo, no? È anche cambiato l'approccio alla fotografia. No, no, l'approccio è lo stesso. Allora, come vedi, questo allestimento che. Fatto Gianluca mi piace perché ha messo come fosse una rimessa. Induco una persona a inchinarsi, non a inchinarsi per i venire, ad osservare. E se hai una lente ti la guardi con la lente, perché questo è lo spartito per un musicista, è uno spartito musicale. Lo scrittore è la velina dove lui scrive. E qui il lavoro e tu, tutti gli studi perché quello che prendi e questa è una sequenza meravigliosa, guarda che sequenza, questa è già una volta, questa sequenza che io faccio, no? Ma io quindi ho scelto poche foto in considerazione, c'è una serie, no? Che poi modifico sempre poi. Perciò a me questo discorso. Alla ricerca di una foto di vino petriale del 75, del 78, del 90, mi sta bene, ma io c'ho i negativi. Ogni tanto riprendo il mio spartito e vedo che ho sbagliato, non mi sa mai più, una non mi piace. E non vado a guardare il prezzo, il mercato non mi ne frega niente. In questo mi considero oggi forse più rivoluzionario di questo criterio espositivo l'avevi già usato con la mostra dedicata a Pierpaolo Pasolini se non ricordo male da Alda Fendi dove anche lì bisognava abbassarsi per entrare no, nell'intimità no, questa è stata una cosa orrenda, orrenda che stai dicendo tu è stato Raffaele Curi che mi dice a me l l cioè abbiamo voluto rispettare Dadori no no eh, lei, lei, tu hai fatto un allestimento che ti sta proprio sulle basi perché praticamente uno si deve scendere ma che realtà è poi questa musica, basta questa musica non è un attimo, no Okay. <laughs> una carneficina eroina e si prostituivano in questo cinema per cui di cosa rosa, di farsi una vera. Io sono lì, mi mescolo in mezzo, sono giovane, ho cioè 27 anni, sono un prostituto pure io, una marchetta, suo, sono, sono camuffato questo, cioè, per la giovinezza, se cioè avevo 50-60 anni dice un bello.